No, no, no, no, no, non si fa questa cosa, ma... cattivo, cattivo, sei stato cattivissimo, non si picchiano i villager, come ti pare Sono permetti? brutti! Eh, lo so che sono brutti, ma praticamente oggi siamo su Minecraft, ma se spacchiamo qualsiasi tipo di blocco, a parte il diamante, muoriamo malissimo, quindi adesso vi faccio no, una no. dimostrazione pratica. Se per esempio io prendo il legno, no... Okay. E lo scavo, chiaramente io morirò purtroppo. Perché giustamente, eh, eh ma, no, che brutto! Ma sei morto davanti a me? Lo so, lo so. Infatti, non dovremo mai scavare niente. Però quel pezzettino di legno, per favore, prendilo perché ci eh, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok perfetto Allora eh, Abbiamo trovato un villaggio Perché praticamente nei villaggi Ragazzi è super fondamentale questa cosa E sarà difficilissimo Vediamo se riusciremo a non morire Per, questa, per questo fatto qua Senza scavare oppure no Allora tutte Vado a ho... vedere nelle varie case Se c'è qualcosa Ok ci dividiamo in questo modo Poi mi dici cosa hai trovato Ok va bene Va benissimo va benissimo Io ho già trovato due smeraldi Ma porca miseria Questo mi sa che è un villaggio wow. ricchissimo Fighissimo Proprio uno di quelli belli Adesso ho trovato anche le patate Un po' di cose Guarda che però su Minecraft è fondamentale scavare Quindi in questi villaggi possiamo trovare dei materiali Oddio. E Sì, ovviamente... eh, io ho trovato in realtà un bel ponco Di eh. già, eh Sì. E poi comunque non ho detto la cosa, l'obiettivo finale È andare a prendere un blocco di diamante Quindi, oh. eh... ma è. Ma è impossibile Eh se Allora se ci, ci dobbiamo riuscire Altrimenti abbiamo fallito Ragazzi scriveteci voi nei commenti ovviamente se ci riusciremo oppure no Secondo voi fate tipo una sorta di pronostico Una sorta di uh, previsione Secondo voi ci riusciremo oppure non ci riusciremo A fare questo, questa, top, questa cosa qua Insomma uh, se, Beh dai speriamo di Sì so. Sì, speriamo di sì, anche perché comunque io vedo oh, che so proprio parlare bene Oh! No, vabbè, c'è stato un villager schifoso, schifoso Non ti permettere, sennò ti devo, ti devo ah, bastonare Hai ragione poverino. che il villager vanno Poverino, tu prima lo stavi uccidendo Allora, mi ha praticamente chiuso la porta in faccia Ma come cazzo si è permesso? Cioè io devo parlare con sua nonna, che adesso lo castiga E non ti dico, ma in... Come? Non ti dico in che modo lo castiga, guarda non No, dai, poverino Ma hai preso tutte le cose tu? Sì, ho preso in realtà un bel po' di cose Ok, bene, bene, bene, vediamo un attimo se eh, necessitiamo ancora di altre cose comunque andre andremo a vedere altri villaggi chiaramente esatto, Prima di esatto, andarci esatto. immediatamente in caverna Guarda che anche solo magari, credo, anche yeah. un, solo un blocco d'erba potrebbe ucciderci Io non lo farei. c'è cioè, tipo un blocco d'erba C'ho anche un po' di guerra. cibo Ok, bravo, grazie del cibo Ok, hai già trovato Prego. il ferro, ma... Ma sì, grande ma Ok, allora Abbiamo un, un bel po' di blocchi Ok, però scusami eh, No, eh, dobbiamo Te? anche trovare della cobblestone Perché sennò come facciamo? Ah, faccia Oddio, oddio eh, Ma come facciamo? No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta Allora, praticamente io posso fare gli, gli stick così, giusto? Allora, sì? poi praticamente posso farmi un piccone E già il piccone di ferro ce l'abbiamo Quindi potremmo ipoteticamente andare a scavare il diamante Con il quale, ragazzi, io vi ricordo che non moriamo Però è un po' complicato Perché adesso andare Beh, È molto complicato e poi il capitolo lo dobbiamo trovare in caverna senza scavare Quindi mi sa che dobbiamo andare a trovare una sorta di caverna E sarà difficilissima questa cosa perché Allora come cosa facciamo secondo te? Allora, eh, non... eh non lo so Adesso dovremmo trovare innanzitutto una, una caverna Non so parlare Sì vabbè ma hai ripetuto la stessa identica cosa che ho detto io Non vale cioè nel senso devi dire dirmi qualcosa Ah non l'avevo sentito tu qua in giro hai trovato una caccia. Vedi una caccia. Eh, la vado a cercare subito. Ok, cercala. E, e poi dimmi se la trovi. Però non ci allontaniamo troppo da, da qua, eh, perché se no, poi dopo. Oppure se trovi un altro villaggio, eh, esatto, esatto. dimmelo. Va bene, va bene, vado a cercare un altro villaggio. Ok, e nel caso poi dopo ci vediamo. Vecchio, hai trovato il villaggio. Esatto, sì, sì. Ok, bene, quindi possiamo andare a prendere eh, tutte le altre ceste che ci sono qua. E magari forse riusciremo anche ad andare a prendere i diamanti. Va bene, le vado a, okay. vado a cercare. Vado a cercare. Ok, va bene, va bene. Allora, io vedo che qua c'è un golem e questo golem potremmo ipoteticamente, e eh, dico solo sì. ipoteticamente, ucciderlo. E poi qua vicino ecco cos'è è è? È cos che Ferro vero. Cos'è che c'è qua vicino? C'è una piramidozza. Ora però le piramidi dobbiamo pregare il santo patrono, non so di chi, però praticamente le piramidi dovrebbero essere chiuse, quindi non so se riusciamo, capito? Speriamo, speriamo. Che, eh, speriamo che sia rotto, se no non possiamo entrare. Allora, praticamente mm. io mi sono già fatto un secchio d'acqua. Vado ad esplorare questa piramide. Tu prendi tutto quanto. E poi va dopo. Va bene, va bene. Dopo vado a sconfiggere il tizio. Ah, ci sono va dei benissimo. blocchi di pieno e grazie al cielo è aperto. Mamma mia, per fortuna. Allora, quindi praticamente adesso faccio una fontanella qua. E in teoria la pressure plate si dovrebbe anche rompere, e eh, non si rompe, vabbè però posso romperla io a mano, madonna ma mi sto rompendo la voce invece, scusami eh. vabbè. <ride> adesso succede anche a me eh ok, allora ho trovato praticamente quasi niente, allora dei blocchi che possono comunque essere utili altra sabbia, delle ossa, ma niente di che comunque, allora dei libri vabbè però i libri non ce ne facciamo niente ora, fosse stata una vanilla sarebbe stato utile ecco una mela d'oro magari se tipo il golem mi vuole far fuori altri libri, va bene no è stato completamente inutile completamente, inutile. ma come dai non ho trovato. Eh, vorrei... Sai cosa vorrei prendere? Vorrei prendere questo fieno. Perché è buonissimo il fieno. Possiamo farci i panini. Buono. Oh, in realtà, io non bel po'. Ma. Eh, non, puoi, non puoi scavare. Ma scusami un attimo. Io mi sono appena. Ah, ma me ne eri dietro. Sì. Io mi sono appena accorto di una cosa. Io ho scavato la pressure plate. Però. Aiuto. C'è un creeper. Eh, scusa. No, no, non no, hai capito. Non mi stai ascoltando. Mi devi ascoltare lo sai. Ho detto, io ho scavato la pressure plate. Perché eh, non ma sono... la pressure. Ma eh. la pressure per non è un blocco Cioè è un uh, Potrebbe essere Non so che... se si può considerare blocco Eh esatto Potrebbe essere che lì l'ho potuta spaccare Perché me ne sono reso conto Dopo io avrei, sa sarei morto praticamente Eh è che Mi... gli arboscelli o robe così Eh Cioè si sì, può non sono essere blocchi. Sì in effetti sì esatto Perché praticamente in questa mod che ho io Si possono rompere solo i blocchi Tipo quando muori Vabbè non lo so Comunque è un po' complicato Ad ogni modo Ho trovato cose io eh Non l'ho fatto io la mod Dimmi Ecco qua Del okay. legno molto buono E della cobblestone Ok. Davvero Vabbè anche la dei cobet. cactus Eh lalà Ma tantissime cose Ma vabbè I cactus non me ne a niente Però Allora del legno buono Ok possiamo farci un bel po' di cose Io sicuramente mi farei Guarda per sicurezza Mi farei anche una spada in eh, esatto pietra, esatto In pietra però Perché in ferro uh, In ferro abbiamo già il uh, In realtà l'ho finito il ferro Però vabbè non, non ne serve di più Basta questo piccone in ferro Guarda Che abbiamo già E quindi niente Prendi la co la cosa E eh, sai cosa faccio adesso? Prendi la crafting. Cosa? Pietra. Uh, faccio praticamente... Ma non che... posso... Come non puoi? Scava? Stupido ignorante... Eh, sai com'è? Se scavo muoio... Ah, è vero, è vero... <ride> Ci siamo già scordati... Ma porca mi... No, veramente... Cioè, io non ho parole... Vabbè, eh, magari... Eh, però... allora... È stracomplicato... Perché... Eh, è un po' troppo... Io, se, se mi fossi messo a scavare, io probabilmente sarei morto... No, adesso però devo attirarlo... Eh, te lo attiro, te lo attiro, te lo spingo... Aspetta. Ok, spingi, spingi, vai, dai... Spingi di più... Sì. Ecco. Ok, ok, ok. Oddio, ho paura, ho paura. Muori Attento, tu schifoso eh. che mi serve il ferro. Che devo fare il ferro. Dammi il ferro, dammi il ferro, tanto ferro per me. Tanto ferro. Dammi sto ferro. Ho detto. Stupito. Eh, non vuol morire, quanto è testardo? <ride> eh, lo so. Oh. Ok. Oh, mi ha dato pure una ro due rose. Che no, educato. Eh, lo so, lo so. Adesso mangio perché è molto buono. Vado alla crafting table così. Ti crafta un piccone di ferro. Anzi, oh, va bene. Il ferro eh, di il terreno non serve. Eh, esatto. Perché abbiamo solo. Infatti, non mi serve. Abbiamo solo questo di, di ferro. Chissà cosa ci potrebbe servire. Però dobbiamo trovare una caverna. Quindi vieni. Dobbiamo... Uh, tu hai presente beh. dove potrebbe essercene una. Eh, no, non, non ho esplorato molto. Magari eh, qua, beh, guarda, che fortuna. Eh, però è tutto buio. E come faccio? Come faccio? Ah, come è tutto buio? Sì, sì, sì. Non... Lì nelle ceste hai cercato. Ma non c'è del carbone. Eh, no, non ho cercato bene, adesso guardo, però. Ok, vabbè. rispondimi subito, ma che caspita c'hai? Mannaggia. Ma come? Però io ho notato anche una cosa: i villager potrebbero vendere forse qualcosa, ora che ci penso, tipo del carbone o, o altre cose, perché io ho dello smeraldo, no? E gli smeraldi a loro di solito piacciono molto. Infatti le, si leccano sempre gli smeraldi. Uh, ovviamente mi disso. Sì, sì, sì. Allora, il clerico. Vabbè, però mi dà della redstone. Non mi serve a niente, è schifoso, stupido. Io ti detesto, devi... Devi... Io, oh, poverissimo. Io, veramente, questi mercanti che non danno ma niente. Dai. Ma no, anche le carote, non mi servono. Cosa ci faccio con le, la carota? Non, allora, vorrei dire, ma non, la, non, non lo dico perché... perché no, no, no, vabbè. Allora, però, qua potrei praticamente andare a cercare altre cose, tipo altri villaggiori. Dai, per favore, eh. villaggiori. Vieni qua, vieni qua, ho trovato delle torce. Non ho trovato il carbone, ma delle torce. Bravo, Le ho rotte, vecchio. Rubate. Le rotte. Ah, giusto. È vero perché si possono. Eh, sì. Bravo, bravo, sei stato un genio. Bene, bene, adesso possiamo possiamo andare sotto in caverna. Però, qua, comunque, rimane sempre un fattaccio. Questo fattaccio qua sarebbe è? che. Eh, non, non abbiamo caverne belle. Cioè, secondo me, qua. È eh, è fa un po' schifo, hai ragione. E poi guarda. No, no, vabbè. Sì, sì, sì. Potremmo usare le pressure per, per passare qua sotto. Però, comunque, mi sa, mi sa eh, che eh, là, veno. mi sa che là non so se va fino in fondo, capito? E quindi, magari adesso. Cioè, eh, non ne vale la pena, dici? Eh, no. Adesso vado a craftare, tipo, una, una di quelle trapdoor. Così scendo qua. Va bene, va bene. E magari vediamo se c'è del diamante. Però, io me lo auguro, sinceramente. Guarda, vecchio pervertito. Ciao. Ma... Allora... Ciao. Perché sei uscito Dove sei finito Eh sono un secondo uscito Perché sono un po' crashato Ma che maleducazione Guarda oh Questi ragazzi al giorno d'oggi Veramente Che escono Vì, se... Ok ciao Oh ma qua c'è la glow squid Guarda Che bella Ma oh, quello 17? Sì bellissima Wow ma Aspetta ma ci sono anche i creeper Che nuotano da quando No infatti questi non sono normali Di solito eh Vieni qui sopra per respirare Però No è Ci sono anche gli axoloto Ti ho scordato di respirare Aiuto, devo respirare Mi sono scordato che si, si deve vieni respirare qui, qui. Eh, aspetta, aspetta Oddio, gli Axolotl mi stanno ammazzando assoluto. Ma da voi ragazzi, non fa caldo Da me sì Scrivetemi nei commenti se fa caldo Aiuto. da voi Ah, eh, Andiamo Allora, praticamente qua ci sono le Glow Squid Ma non mi sembra che sia affidabile questo posto Andiamo no, invece nulla. da queste parti circa certo, qui Addentriamoci okay. nelle caverne Mi sa che io mi sto perdendo male Perché praticamente se io vado da questa parte in teoria Dai, ma no, è vabbè, Ma è enorme sto posto Ma infatti è pieno di acqua Ma poi vedi queste caverne Ma come sono state generate Ma sì cioè non Ma sono stranissimo sì, Ma sì, la mod sì. che è buggata Eh può essere Anche perché l'ha fatta un signore un po' Vabbè Comunque La lascia stare <ride> Salutiamo il signore comunque Ciao Praticamente adesso però mh, mh, Dove potremmo esserci? Perché noi stiamo cercando appunto i diamanti E in teoria qua si dovrebbero trovare Perché appunto è enorme questa caverna no? come ben vedete Ma magari sotto l'acqua non riusciamo a vederli Questi diamanti Quindi Eh esatto dobbiamo, Dovremmo cercarli meglio Molto bene Oh no Aspetta Oh oh oh sono qui Sono qui l'ho trovato Oh vieni qui Davvero? Dav sì, sì sì dove allora, sei? Prima di tutto come ti sei permesso di, di, di trovarli prima di me? Eh, sono ho, ho il naso io, ho il fiuto No, mi stanno uccidendo, aiuto No, dove, attento, Ai... dove no, sei? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Aiuto, anch'io sto morendo No, via, via, via, via, via, via, via Tente esplosioni, sei te? Eh, sì, sono stato io, sono stato no, Nonno, guarda che è impossibile, cioè Eh, ma dove sei? Eh, sono dietro so sopra Eccoti. di te Allora, tranquillo, eh, tranquillo Allora, eh, praticamente mi pare di averli visto anche io ti Sono tipo qua, giusto? Ah Ah, okay. Vieni qua, vieni no, qua. Bene. Però qua c'erano un sacco di creeper. Li ho viste con la cosa dell'occhio, esatto. Sono lì. Oh. Ok, bene, bene. Sì, sono quelli che ho trovato io. Sì, è pure laggato come una scrofa, però... Oddio. Allora facciamo così... È perché è un po' difficile, perché non posso scavare... Eh, no, esatto. muoio, però l'abbiamo fatto, eh Teo. Guarda che l'abbiamo... Cioè, no. L'abbiamo fa... fatto, ci siamo riusciti. No. Eh, via. <ride> Abbiamo solo un no. diamante. No, vabbè, che schifo. Vabbè, però abbiamo vinto, abbiamo vinto. Ragazzi, noi abbiamo vinto. Scrivetemi nei commenti se secondo voi abbiamo vinto. Perché vabbè, abbiamo trovato i diamanti. Quindi secondo noi abbiamo vinto per forza, ovviamente. Però scrivetemi voi. Fate i gentili, per favore. Se no, piango. Vecchio, lo sai che comunque mi stai proprio antipatico? Ah, no, aia no. Sto scherzando, gli voglio tanto bene. Soprattutto dopo eh, che sì, sono morto. Su Minecraft, ovviamente. Sempre. No dai però scherzo non sono così cattivo, vero? Vabbè, comunque, mm -hmm. ragazzi, voi fatemi sapere se volete vedere altro di questi Minecraft Mine. Eh? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!